Ciao ragazzi, oggi non è una lezione ma è solo un annuncio per ricordarvi che domenica 7, non 8 come ho detto negli ultimi video, ma domenica 7, quindi questa domenica alle ore 21, precise proprio, eh, farò questa diretta eh, in cui potete chiedermi tutto ciò che volete, mi sono già arrivato una valanga di domande eh, di qualche amico che purtroppo non potrà essere presente, quindi ci delle prenotazioni, non so eh, cosa ho fatto per, per creare tanto interesse, però mi fa strapiacere, quindi se vi collegate sul mio account YouTube, quindi su Igor di YouTube, e alle 9 inizierà questa diretta, mi potrete eh, commentare, quindi fa fare tutte le domande che volete riguardo al basso, eh, quindi la tecnica, l'armonia, eh, il suono, tutto quello che vi passa per la testa e che magari volete approfondire, oppure anche per la mia eh, attività come musicista, e, insomma tutto quello che, che volete. Ehm, che dire, sto provando anche a collegare altri social in modo che chi non ha un account YouTube può comunque seguire la diretta ad esempio su Facebook, quindi se in questi giorni partiranno dei video strani sui miei profili, saranno prove. Sto montando un po' di attrezzatura perché sono un po' indietro su queste cose, ecco, diciamo così. Allora, niente, non mi resta che aspettarvi domenica, sperando che fili tutto liscio, che smetto di piovermi in casa perché oggi <ride> ho passato la giornata sul tetto, allevare levare leggerissima infiltrazione, non so se me ne, me ne eravate accorti nei video più cinetici, c'è un secchio qui, comunque, a parte questo, eh, oggi mi riposo e domani eh, faccio un po' di prove per questa diretta, vi aspetto e a domenica!